ragazzi allora oggi faremo una grandissima grandissima riunione con tantissimi youtuber oggi 13 marzo alle 6 la registreremo e cosa faremo giocheremo a Minecraft saremo tantissimi saremo io Sirot Giuseppe d 10 è un utente segreto, un youtuber famosissimo che ha più di 600 iscritti. Parteciperà anche a noi. Quindi, signore e signori, dopo le 6 aspettatevi di trovare un video pazzesco. Grazie a tutti. Ciao.